Ma... ascolta? Ecco, il fischio della locomotiva, un urlo prolungato, aspro, più di ogni asprezza che neanche un miglio di distanza può ammorbidirlo e farne armonia. E, e cominciamo dall'inizio, cominciamo da un'America in cui ancora i treni non ci sono, un'America ancora tutta da, tutta da esplorare dove, dove i trasporti si fanno sui fiumi.